Tagon, coard, 3 della Tru di in Amsterdam. Saluto, cari. O, Dio, volas, preprimi la prepension per il concetto di gentilezza. Compreneble, questa è anche una falsa gentilezza, yes. no è una cosa è una cosa che è una cosa una cosa che è che è una cosa cosa Estas aggressemo. Cai. Mal belai sentoi. Cai, chiun fari? Nenio. Do. Certe. Estas. Dubinde. Ciù. Libonas. Arecta aggressemo a falsa gentilezza. To chion mi diri, estis la sequan, mi strebu al vera gentilezza, cio alia falsa gentilezza che aggressemo, estu ne diro flancen lassata, gesciam eble compraneble, che calc foie oni ne povas havi luxon electi la homoin con chiui oni rilatas, Tamen. Se oni havas la chance tionfari che cial ne, car rimarquis che in mia vivola mi dico, Play a lungo, a e la lungo, a lungo, a lungo, poco estas electi homoin a a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, No, no, no, no. E mi ha detto mi ha detto che mia ha detto che mi ha detto che mi ha che mi ha che tutta sozio chiu estas ne direu reto de interpersona e relatoi e certo a livello estas profonde sciancianta la panoramon della de popolo che è anche o comprenibile anche o de esperantuio chiu ne estas popolo mi chiel vestias Buone. Do mi lascia svin alla medito, resto con kun con medito, con tancon. Saluto e buon venuto a Nova Zamenhof. Zamenhofam Edito. Mi volo, o Dio, leggere con voi e medite con voi. Il tiron è il fondamento dell'esperanto, infatti. 1905. Mi è stato un paio che dell'originale verità, ma comprensibile vi potete trovare anche in alcuni a l'ocche. Do, mi estes rande della fino. Zamenhof parola sprilla la netusceblezza de la fundamento mem. Mi diris che la fundamento de la lingua devas esti absolute netusceble. Sed, ecce sainus al nì, che tiu au alia punto estas sendube erar. Tioci povus nascila penson che la lingua restos ciem rigida ...cae nenniam disvolvigios. Oh, Ho ne! Malgrau la severa netusceblezzo netus della fundamento... ...na lingua havos la plenan eblon... ...ne sole constante giadi, ...sed ecce constante pli boni giadi... ...cae perfecti giadi. La netusceblezzo della fundamento... ...nur garantios al ni constante che Tio perfectigiado, farigiados né per arbitra interbatala che ruiniga rompado, che sciangiado né per nuligado au sen taugigado denia gisnuna literatura. Fidu mine povas eviti altiri vian attento al la rimarco prila sentaugigado della letteratura, la, la beletro di esperanto. No, un uezzo, celis, prezipe, firmigi, la prestigian registron della lingua, cordoni la altan esemplon, che eviti schismo, che reformi, in ti tempo. La affero estis tre, tre forte facte. Post due aroi venis la idoschismu. Do, ti ho dirite? Non tempe. La lingua estas en alia. Faso. Mia prestigia registro estas... Men star ara kay traforta. Dum NI premas la homoin por ne devo igi e ci parolas sen streche ne formale. Kay tio fin fine la riscas ricigi, o almeno, o bremsi la scianzo della lingua mem, disvolvigi in più fluo in direccio. Do, sed ebre tio estes nur mio impresso. Mi che in Esperantoio estus più da veri linguistoi né amatori che improvvisano improvvisa improvvisano in linguistoi o persone che pensa che lingua instruata significa che è automaticamente linguistico per lingua instruata deve Fatte tutte male. Sed, eble mi estas ancora. Revanto per te. No, nessuno mi ha detto per te. Chi è ofte o casas mine, ha vas multain, rispondo sed multain demand. Dankon provia attento, gis morgao, kai kiel ciam? antawen, sen fine.